interessi economici, devono continuare ad andare avanti. Signori scusatemi, divide et impera, il governo ne ha fatto il suo leitmotiv per un semplice motivo. Sta succedendo qualcosa di deplorevole, in questa piazza ci sono vaccinati e non vaccinati, non ho mai chiamato nessuno come idiota, perché anzi io ho pietà per quelle persone e mi dispiace perché io rispetto le loro paure, quando mi dicono ma tu entri e metti la mascherina da qualche parte, sì perché dall'altro lato c'è uno che ha il terrore, allora io che faccio? Mi metto la mascherina, mi ci avvicino e gli spiego perché non devo avere paura e dopodiché se l'aveva conoscendo. A me, lui. Non sono un medico, ma da un anno e mezzo sono un piccolo imprenditore di Palermo, un imprenditore che lo potete vedere perché non si è piegato alla mafia, mi hanno sparato contro, ho denunciato il mondo, li ho massacrati, mi hanno nominato socio onorario del Parlamento internazionale della legalità. Perché io vivo di legalità e di legge e a chi mi accusa di essere un criminale solo perché ho delle idee differenti dalle loro lo mando a quel paese e vorrei un applauso da parte vostra perché ogni persona come me merita di avere udienza. il Reputo come tutti voi: una persona dotata di raziocinio che si fa delle domande a cui dovrebbero seguire delle risposte e invece, come tale, due sì, non vax. Nello vax, alias essere decelebrato, ignorante, pericoloso, nemico della società. Le persone per ora vogliono che il vaccinato guardi il non vaccinato. Nella speranza che finisca il ricoverato per dire hai visto? Te l'avevo detto. Il non vaccinato guarda il vaccinato, spero che muori così avevo ragione. Ma che gioco stiamo facendo? Cosa gli stiamo permettendo a queste persone? Vediamo le forze degli ordini come le, come le amiche nostre, sono i nostri amici, sono quelli che quando abbiamo sempre avuto paura ci rassicuravano la loro presenza, perché correvano il nostro aiuto, ora ce li fanno vedere come i nostri nemici. Non è così signori, e vi dico una cosa, io sto chiamando tutte le forze dell'ordine. 6.400 si sono unite a me, signori, perché cominciano a farsi delle domande, sono persone coscienziose, non che le altre non lo siano, ma forse sono meno informate, sapete perché? Perché il poliziotto, il carabiniere, il finanziere, quello che corre in vostro aiuto, esce la casa chiedendo a Dio che lo protegga per poter tornare a vedere i suoi figli a casa oggi il poliziotto avrà un altro problema di chiedere a Dio di proteggere i suoi figli perché magari tornerà a casa e non li troverà più perché il vaccino li avrà sterminati probabilmente ho chiesto udienza a Mattarella, a Draghi e a Speranza Abbiamo fatto, ve lo dico subito così lo sapete, sei mesi sono stata presso una persona che si chiama Pier Francesco Belli, una persona con cui ho pure anche litigato umanamente, ma che è un genio, un mostro sacro, il quale ha fatto un lavoro assurdo, ora io vi distribuirò questi fogli, scusatemi, chiedo ai miei collaboratori di distribuirli. Noi abbiamo non illazioni, teorie, supposizioni o ipotesi, abbiamo un lavoro che fa paura, dove viene smascherato con documenti in mano come sia stato tutto un raggiro, un inganno e lo dico in una piazza pubblica pronta a farmi denunciare ed arrestare, ma abbiamo 120 allegati a una denuncia epocale. Sulla base dell'eccellente lavoro del professor Belli è tradotto dalla dottoressa Rosanna che è una, una combattente nata, Rosanna Esposito, ogni procura ha in mano questo e si sta chiedendo cosa sia. È il più grande inganno e di tutti i tempi, non che le persone non si ammalino perché io non sono un dottore e mai vi dirò qualcosa di medico, ma siccome io sono uno di quelli che dà una vita, sono un antifarmaco, il nemico della casa farmaceutica e sono sano come un pesce, non prendo farmaci, giro tutto il mondo, non ho mai messo mascherine, sono tra la gente, in mezzo a voi, mangio intorno ovunque, forse il mio sistema immunitario si attiva ma allora scusatemi non dobbiamo avere paura no, dobbiamo considerare nella scienza della medicina che oggi c'è non mi venite a dire le banderie di cent'anni fa cent'anni fa non c'erano i farmaci di oggi non si potevano reperire con la velocità di oggi era tutta una situazione diversa oggi qua spiegatemi perché e lo chiedo a voi un medico che porta prove che salva pazienti deve essere radiato dall'ordine dei medici. Una persona come De Donno, un applauso al Dottor De Donno, perché sono stanco di vedere persone splendide come lui e vedendo da Palermo come la Falcone e il Borsellino lasciati soli e fatti morire e poi facciamo le marce per la solidarietà. Aveva capito prima di tutti il plasma iperimmune, in 48 ore le persone uscivano dalla rianimazione, il plasma iperimmune non ha un costo, dal plasma iperimmune i dottori lo dicono, non io, non mi voglio sostituire a loro, perché oggi siamo nella società dei tuttologi gli anticorpi, i monoclonali, ma quelli hanno la memoria, quelli ti curavano definitivamente, oggi invece no, se non le case farmaceutiche crollavano e allora il dottor De Donno decide di suicidarsi e non ho motivo di non credergli, però mi fa specie che un dottore che conosce i farmaci, che potrebbe iniettarsi qualcosa nelle vene e morire nel sonno, decide di morire impiccato con spasmi e si impicca. E allora signori vi dico una cosa, io mi sto inimicando il mondo e dico sempre, tutti mi dicono ma non hai paura che ti facciano del male o che lo facciano ai tuoi figli per fermarti no io ho la consapevolezza che se non mi volo io i miei figli sono condannati a morire e allora io darò la mia vita per i miei figli possiamo essere sordi tra di noi ma andando a casa ce l'avete il coraggio di guardare i vostri figli e capire che domani arriverà un criminale a dire che dai 5 ai 12 anni si infettano e quindi li dobbiamo vaccinare ma io dico signori questa io voglio oggi che sia una piazza si vax non o vax perché io quello che dico è due condizioni per un vaccino che non vi sia nessun'altra via di scampo al di fuori del vaccino e penso di parlare ragionevolmente che così non è perché di terapia ormai ne abbiamo a mai finire e di medici pronti ad adoperarle ne abbiamo a mai finire eh? seconda che sia il risolutivo ed efficace e penso che nessuna di queste tre categorie oggi la narrativa scientifica sia in grado di dire. noi oggi vediamo trasmissioni e sono state perché io non le permetto di dire questo una domanda ma chi cavolo sei? Ma cosa ne capisci che tu dici a me se parlo o non parlo? Siamo in mano a una sterda corrotta Conte ha dato 50 milioni di euro E tra gli altri 20 milioni di euro Perché ormai la verità assoluta in Italia si chiama Bassetti, Burioni, Galli, Pregliasco Sì. Non ho nulla contro queste persone, però io quello che dico è che in un tribunale un giudice deve dare la parola all'accusa ma poi la deve dare alla difesa, si chiama contraddittorio. A noi non ci fanno parlare, allora una domanda, cogito ergo sum. Per quale motivo, se loro sono sicuri del fatto loro, non ci danno la possibilità di un contraddittorio pubblico dal momento che io gli ho menzionato persone che sono luminari della scienza, della medicina, premi Nobel, che vorrebbero interloquire con loro per dare un'altra soluzione. E allora signori, cos'è una derata dittatura? Ma io vivo in Italia perché questa... Era una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Oggi è diventata una Repubblica fondata sul Green Pass e sulle coercizioni. E io non ci sto. E adesso, signore, io vi chiedo una gentilezza. Abbiamo fatto noi un modulo perché cominciamo da noi. Quello che io farò io porterò, forse dell'ordine. Menice e a Montecitorio. E avrò bisogno ma in questa piazza come in tutte le altre io non voglio un messaggio di odio io voglio un messaggio di speranza e di amore ma di determinazione perché non vuol dire che se siamo brave persone siamo dei fessi e se invece gridiamo e siamo duri e minacciosi siamo bravi no ricordatevi che l'acqua che fa danno è quella che cammina sotto non quella che si vede fuori e noi dobbiamo avere la forza di rimanere uniti e compatti e di obbligarli a venire allo scoperto signori grazie per la vostra attenzione ora di qui non solo e lascio la parola agli altri Troverete un modulo. andate nelle caserme nelle questure ovunque a dire siamo venuti a conoscenza Qualcosa che ormai è di dominio pubblico, vogliate indagare. Sapete perché, signori? Non perché il poliziotto della questura o della caserma e della carabiniere ne abbiano le competenze, ma perché questo farà in modo che la cosa diventi sempre più virale farà in modo che quella parte di magistratura corrotta, e non dico che siano tutti corrotti, ma che forse che oggi sia predoviante, non potrà più inzappiare. Quindi dobbiamo renderle di dominio pubblico e farla diventare vitale. Grazie a tutti voi, signori. Un grande applauso a Cisco Orlando, Napoli, un grande uomo, 18 mesi su tutti i palchi d'Italia. Grazie Cisco. la allora, cosa è certa che il Green Pass sta creando una confusione pazzesca e molti di voi siete costretti a comportarvi con i datori di da lavoro, a scuola, piangendo. È stato composto un gruppo di avvocati che si chiama SOS Avvocati. Adesso la avvocatessa Veronica Chia vi della quale è il sito dove voi potete collegare e avere le informazioni. Da quanto? un applauso aspetto grazie che con me ne va allora eh, mi qui eh, io quando mi chiede a piazza ho eh, parlato una prima volta, persone, una volta eh, ad aprile a piazza Dante che eh, la situazione non era brava ragazza, brava, brava ragazza ci si lamentava della mascherina mi ha chiesto di te ma ci non lo eh, insomma, a fare piante la situazione poi è diventata molto più preoccupante. Smontato, eh, e una, faccio parte di un gruppo che si chiama S avvocati che sta in prima linea in trincea dall'inizio di, di questa pandemia, o come la si può definire, questa presunta pandemia di crisi a volte in diritto. Eh, siamo da marzo, in effetti da marzo del da 2020, a combattere in prima linea. Noi avvocati stiamo comunque, stiamo assistendo le persone, stiamo ascoltando, stiamo consigliando come muoversi nel quotidiano, perché i problemi sono tanti. E cerchiamo di assistere ogni singola persona, ogni singolo individuo, perché ogni individuo ha un problema particolare a una scuola di formazione di parenti differenti le adesso il problema che è questo super impasso allora questo super impasso praticamente che cosa vuoi penso che lo sappiate uh, il l'impasso è accumulatorio per tutti i dipendenti pubblici e privati quindi non si accede al luogo di lavoro senza il green pass. No, certo. Questo è nato una bozza di decreto, ma ormai uh, sarà questo, insomma, il ministro ne ha quattro anni, sta parlando da giorni, però attualmente il decreto legge non c'è ancora, il decreto legge è stato approvato oggi, non c'è il decreto legge, però la sostanza è questa, quindi siamo arrivati a ricorrere questi decreti legge di questo governo che ci stanno praticamente, ci stanno, sono veramente Rimettere... di <ride> uh, perché c'è una normativa veramente frenetica allora, questo superfibri qua spieghiamo di capire cioè, giustamente che cos'è in una legge probabilmente viene emanato perché c'è una emergenza sanitaria una profonda emergenza sanitaria che dovrebbe finire il 31 dicembre quindi diciamo che uh, tutti i modelli legge che usciremo dall'emergenza sanitaria no. esattamente allora l'emergenza sanitaria è prevista da una legge da una legge della protezione civile allora io non voglio essere testista ma pensate che questi si fermino dinanzi alla legge della protezione civile e non, non però questo che stato di emergenza io ho gli dubbi però comunque possiamo sempre sperare che le cose migliorino eh, eh, quindi, allora qual è la, la razza della norma? noi parliamo di razza della norma, cioè ogni norma deve essere ragionevole cioè per essere approvata la norma deve, avere, deve essere eh. ragionevole che significa? qual è la razza? allora noi abbiamo ascoltato il nostro bravo ministro della avuto amministrazione Brunetta che cosa ha detto? che cosa ha detto in conferenza stampa? ha detto eh noi vabbè, abbiamo approvato questo super big pass perché il nostro uh, obiettivo è quello di raggiungere l'immunità di gregge, cioè l'immunità di gregge. Ma vi rendete conto che non esiste l'immunità di gregge? E stanno ancora ricordando sull'immunità di gregge, quando la, la, in effetti attualmente il tasso di vaccinati, è, uh, riporto praticamente i dati del report settimanale del, del generale figuolo il tasso di persone vaccinate. La vaccinata che ha un tasso superiore ai 12 anni è del 75,5%, cioè, se veramente l'immunità di greggio se stesse l'avremmo già raggiunta, che significa che l'immunità di greggio non esiste perché? Perché nel effetti c'è stato uno studio già pubblicato nel marzo del 2021 su CATIV, in cui si affermava che l'immunità di greggio praticamente è impossibile da raggiungere. Perché le nuove varianti cambiano l'equazione dell'immunità di Grete. Poiché l'immunità dovrebbe, dovrebbe non durare per sempre. E soprattutto perché i vaccini non permettono la trasmissione. Cioè, pertanto, se i vaccinati sono contagiosi, in Gretepasta, tiene un istituto giuridicamente legittimo. Non è che i vaccinati sono contagiosi, è illegittimo. E quindi viene detto proprio... Il principio di ragionevolezza e di proporzionalità della legge, perché si fonda su un'unità di Grecia che non si può raggiungere mai. Ma poi 75,50 che cosa vogliono aggiungere? Qual è il loro scopo? In tutti i paesi europei siamo uno dei paesi che ha questa situazione maggiore. Spagna, uh, Danimarca, uh, Norvegia, Svezia uh, hanno tutto un passo uguale o inferiore a quello italiano e non ci sono restrizioni di nessun tipo, c'è qualche, qualche restrizione però in Spagna ad esempio, in Spagna è stato dichiarato incostituzionale il Green Pass perché hanno adito i tribunali regionali e quindi questo è il problema fondamentale la conoscenza è necessario adire i nostri tribunali allora ci sono, ora adesso il problema che si è un altro tra i dipendenti pubblici ci sono i magistrati adesso tocca a loro vediamo se, che cosa faranno come Chi politici prende questa se prenderanno posizione adesso se adesso sono per molti saranno esonerati Draghi che cosa ha fatto? Ha invitato il Parlamento, tutte le istituzioni, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale ad adeguarsi alla Green Pass, che significa che loro devono regolamentare, perché loro sono delle istituzioni, quindi devono con il procedimento di autodichia, significa praticamente che loro devono, eh, sono, devono decidere autonomamente come adeguarsi al Green Pass. Allora il nostro bravo Draghi ha ah, stabilito un mese qui per questo adeguamento e infatti il Green Pass entrerà in vigore dal 15 ottobre. Ci sono dei parlamentari che hanno fatto delle osservazioni, hanno detto va bene, allora se adesso il Green Pass verrà esteso anche ai parlamentari, noi come parlamentari eh? possiamo adire la Corte Costituzionale e chiedere una pronuncia su Green Pass in via principale perché in paventà, i parlamentari, il vostro alla sia la Costituzione, il via, via principale e quindi possono chiedere la voce al merito e noi siamo, speriamo che questo avvenga. Comunque, um, ritornando, non voglio mettere troppo la popolista perché ci sono altri interventi, non ho paura dei... bellissimo questo, il nome di questa manifestazione, prego. Sì voglio dire semplicemente che ok, il vaccino non deve la una trasmissione ma comunque permette di non andare in terapia permette di non andare in terapia intensiva noi siamo i democratici siamo i democratici ecco io dato parola a un ragazzo perché per favore Comunque come tu puoi la presentazione no, no, no, no. No, allora, okay. non la facciamo. Allora, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, No, sì, Bruno, allora. allora, adesso l'avvocato vi darà il sito, se avete domande vi daranno le risposte, se vi serve una consulenza pagate e via dicendo Punto. E noi ci Allora, uh, l'assistenza ce la diamo a tutti, la risposta le la meglio ma L'hanno interrotto, hanno interrotto! però Scusate, scusate! Certo! Quale competenza scientifica ha per dire queste cose? Lo facciamo parlare! Lo facciamo parlare, Lo facciamo parlare. sicuramente! No? Allora. Certo! però il problema è che la competenza scientifica di questo ragazzo non siamo qui per un pur parlè. qua siamo per dare delle competenze scientifiche assolutamente il suo punto di vista è certo certo ma noi, noi, noi diciamo quello che ha detto lui lui ha sostenuto che secondo il suo punto di vista e secondo il mainstream attenzione la terapia, i vaccinati non vanno in terapia intensiva vi ricordo che in Israele il paese che ha la più alta vaccinazione al mondo le terapie intensive sono piene di vaccinati e questo è un dato di fatto non è una teoria scusate, non è un interlocutorio questo qui, sappiamo allora, l'avvocato deve concludere, per favore, c'è una scaletta, rispettatela, vai, dai l'indirizzo centrale. Fattaccaci! Il no, okay. no, mio discorso, ho dato la parola, però, okay. uh, volevo comunque concludere il mio discorso e, eh, innanzitutto, invitando le persone a non avere paura, non avere paura della malattia, non avere paura, però, delle istituzioni che ledono i diritti, non dovete avere paura di avere il coraggio, il coraggio di uh, decidere a che cosa volete rinunciare. Ciascuno di noi deve fare dei sacrifici. Io, sto sa ti che il mio tempo, io comunque anche da cittadina, da cittadina e da mamma, sono all'interno del scuole. La figlia di 7 anni va in classe e non tiene la mascherina. La figlia è l'unica a non mettere la mascherina. Io le domande dico, mamma, ma ci sono altri bambini che seguono questa serie? No, mamma, nessuno mi segue, ma io tengo giù la mascherina e questo io l'ho fatto all'interno della scuola, non ho paura del dirigente. Io ho fatto causa al dirigente scolastico in qualità di mamma, prima di questa, indipendentemente da questa pandemia, non avevo paura di mia figlia. È stato, è stato, non era stata messa in quella scuola. Io ho fatto ricorso al padre, l'anno ha dato ragione. La non avuto paura di quello che poteva succedere. La vigilantata andava a non dovete avere paura dei dirigenti dei poteri dei istituzionali, se avete i diritti dovete avere il coraggio di fare dei sacrifici. Il tutto una speranza ce l'ho. L'unica speranza, l'ultima cosa, voglio concludere con eh, non so se lo sapete, il Presidente della che è stato nominato nel dicembre 2020, è napoletano e si chiama Giancarlo Coraggio. Allora, Giancarlo, io già lo dissi a una, a una, una piazza Piazza Dante nel, nell'aprile del 2021. Questo Presidente della Corte Costituzionale nel gennaio del 2021 dice, si esprimeva in questo modo. Ricordatelo, la salute può avere i limiti? Mi piacerebbe rispondere no, la salute non ha limiti, ma farei un'affermazione sbagliata, in tutti i paesi, compresa l'Italia, il diritto alla salute si deve confrontare con gli altri no, diritti Ciro. fondamentali, non esistono diritti I diritti che prevalgono incondizionatamente sugli altri. Si, si vuole sempre il problema di trovare una promozione ragionevole e proporzionata tra i vari diritti in gioco d'accordo? Quindi un presidente della Corte Costituzionale che cosa deve dire? bisogna soltanto trovare un giudice che si rivolga a questa Corte Costituzionale che non si è ancora espressa e magari il discatto nascerà proprio da un presidente della Corte Costituzionale Napoletana nascerà da qua e lo grazie a tutti allora il nostro vi lascio il mio il nostro canale telegram abbiamo noi abbiamo tutte la canale telegram si chiama SOS Avvocati è un team di persone insomma eh, che hanno appunto fanno sempre la sono sempre state tra cui c'è molta affinità di ideali e niente scriveteci e possiamo aiutare se avete bisogno l'email è soccorsoavvocati chiocciola gmail.com Grazie a tutti. Vogliamo ringraziare l'avvocato adesso un po' di relax sulla scia della tradizione napoletana delle maschere. Buongiorno. A Ciro No, Sasha lei. A posso Sasha Ciro. Fa la restituzione No, no, no, no, dopo dopo fare, non a magazzino, il del presidente del consiglio, la nostra vita è la la perché i telefoni sono. Siamo in un'epoca in cui la politica non è una politica di sicurezza. Non c'è la mezza sia No, sono i telefoni. Perché? Perché la politica di sicurezza è una politica La politica di sicurezza è una politica Su YouTube. Ah. Su YouTube. Nn uh, channel gmail.com ma lo devo caricare stasera non lo carico adesso <applausi> avvocato vogliamo un pochino di attenzione anche noi non ci abbandoni No, ci sono delle mamme che vogliono parlare con lei. No, se cioè non si spiega. No che la scena che io ho fatto era io ho parlato della della Sicilia, del mondo oro dei perfemi d'arabi, alla piscina che io ho detto che io ho detto che io ho detto che io ho detto che io ho che io ho detto che io ho detto che io ho detto che io Gracias. la La mia domanda è tutti ha e vai stai mai ci ho uno del treno premi il poliziotto mi trattiene, ha fatto qualcosa di male Di mi di trascina, perché ho scritto poveri proprietari in gare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 e mi strappa la vina in per andare a far la stessa e io vado in ospedale ma ma viene all'emoteca hai visto che c'è stata una persona che ci sarà la ci sarà la persona che ci sarà con persona che ci sarà la persona che ci sarà la persona che allora, una battuta per la stampa, sto aspettando pazientemente, proprio al volo. No, allora, lei ha fatto un'affermazione molto importante, ha citato il, il procuratore generale Coraggio, il dottor Coraggio dal suo punto di vista è un atto di remissione, di un grido di allarme, la sua affermazione è stata molto significativa, quella del dottore intendo. un amico della piazza, che ha fatto a gennaio del 2021 il Presidente, è tolare, tolare, con con il giornale con politico, di una di una di fortuna, la la livella, eh, come va accolta la mia domanda è questa come va accolto questo messaggio questo è un grido di un allarme è un vino. atto di, di paura come va letto un, di un, un di messaggio, messaggio a persone c'era una grave indicazione di diritti diversi da a quelli dalla salute vorrei ricordarvi il terzo di una che è stato segnato però nessuno ha avuto la raccolta passa in fretta e noi siamo tenuti sentiti. a lasciare un segno ognuno di noi il lavoro dei tribunali regionali è stato praticamente azzerato perché i tribunali regionali hanno una fortissima influenza rispetto all'attività della Corte Costituzionale dividi pensare, però io penso, penso per che, due motivi. Uh, ci si deve il primo è perché, perché ognuno di noi no, può essere un modello lavoro, per gli altri, caso, anche giusto. per uh, coloro che certo, ancora certo. Non eh, hanno certo. il coraggio che io, io indipendentemente sono i, i giudici a, a Napoli, Fondamentalmente sono in le cose la città delle persone che comunque con per sempre, quindi nelle commissioni io, lavoro? io sì, sì, esatto, se ci sono tanti, come istituto, a Tocco, mi ricorda Napoli, mi è contattato anche all'Astramamento delle spese. Io, Il suggerimento, un consiglio, e poi il sito ai nostri lettori. Allora, innanzitutto, come comportarsi a fronte di una sospensione? La sospensione dal lavoro. Da lavoro, certo. La sospensione dal lavoro deve essere naturalmente, ci c'è un iter, prima di adibire una sospensione, deve essere seguito da un iter centrale da parte del datore di lavoro. Ora, naturalmente, ci sono le situazioni prete che io che sei nell'ambito scolastico, nell'ambito della sanità, c'è una procedura rispettata quella di la procedura di il procedimento è in fila e per e non è in il lavoratore come risale come fa a sapere questo? che la procedura questo è stata? non so se siete al corrente di quella sentenza del giudice di Milano in cui è, è il stato rispettato questo questa sentenza c'era un errore cioè dall'alto e non può essere neanche ripetuto perché una volta che è nulla è nulla. Ascolti, sito, email e se può anche un numero di telefono. Allora, a chi bisogna rivolgersi? Allora, io faccio un che si chiama S.org s.avvocati Questo su Telegram, molti non hanno Telegram? Noi abbiamo lavorato prima di costruire questo canale, però noi abbiamo... Vabbè, noi ci conosciamo, io so come raggiungerti voglio Io sono quindi lavoravo, attraverso contatti via chat, via WhatsApp. ho seduto questo gruppo la parte della Vangela che è figlia del suo avvocato facciamo attivare grazie secco, vabbè ti ho la lasciato anche il, il mio riferimento qualunque cosa cerchiamo grazie qualche decennio fa non avrebbero potuto tenere appena questa sana aggressività perché di fronte a una situazione dove si viene umiliati perché noi stiamo subendo un'umiliazione o almeno un tentativo di umiliazione a questo punto siamo chiamati in guerra, non è una guerra tra le bombe e tra i Conventi ma siamo come detto all'inizio la fortuna mm gender... di liberata la domani il nostra salute la cerchiamo, la mettiamo, e mettiamo la nostra la la nostra la la vediamo, la vediamo, la vediamo, la la vediamo, la vediamo, la vediamo, la vediamo, la Signor Presidente, onorevoli colleghi, ogni cosa ma Non no. si sarà è mai delle aperte, però mi incazzo perché prendete tutto con leggerezza e che voi se non l'avete acquisto, ma non sono acquisto, sono delle scelte volute non sarà niente la scalata che la risalita del ancora che è, no. è, è, Ma è allora, stata divertito Sarà, ed ecco perché è vero perché quando to to kids, anche Schemi, che quando abbiamo applicato con gli americani abbiamo preso la forza, non abbiamo so preso claro la forza, non abbiamo preso la la forza, non abbiamo preso la forza, non abbiamo preso la forza, non abbiamo preso la forza, non abbiamo preso la forza, non abbiamo preso la forza, non che di Sassu, per cosa. come si può? mangia un po' pigliamente no, non sta contando no, no. che no, da ma fa eh, io faccio la eh, benedica eh, per, eh, per, per cui, cui e tagliar per, per, per un ambito e vedete lo stesso, però per la piazza, la ma, da, per, per i nostri non, non, non, non, non è piaciuto, devo essere che anche è fatti, non sono stati, e che lo scalottano a voi, non l'ha spiegato lei, non non l'ha non l'ha spiegato che non l'ha non è l'ha spiegato lei, non e si da fuori da pane e ci vuole il meglio perché il nostro organismo ha delle capacità di immaginare e si deve valutare, ci vogliono far sentire, non far sentire nulla va bene, quando noi siamo la mascherina, non si la famiglia ma perché io perciò il è un atto di fortunazione le nostre cellule non ce lo non faccio più grande oggi a noi vita e a noi se non si fanno con questa silenzio del nostro vicino a uscire questa è un modello che mi troveremo a sta una reazione a catena stanno cercando di pescare, un fenomeno una che si chiama significa che ognuno di loro pensa che siete di un primo o un altro e non si muove se non si ingegna l'idea che o la situazione non è più grave o che agire deve essere più forte ma più pericoloso che non potersi più guardare all'ospetto perché questa storia non finirà non finirà, non è che io faccio adesso un buono e questi mi risparmieranno avanzano con assolutità non è di una... fatto io mi vergogno pure non voglio dire, stare più a dire al perché voi ne sapete più di me perché ormai siete stato strecchi ad approfondire, quelli che stanno qua hanno una cultura infinita che una cultura che può fare annullire qualsiasi studio medico qualsiasi oltre macchina che circola con la protopopea di conoscere cosa dobbiamo fare e vi dico solo che tanta gente che ha patologie e altri mondo si rega dal proprio medico durante per avere l'eserzione e lo medico in dice che non può e quando gli si chiede allora tu la responsabilità dice che non può prendere e vogliamo cominciare a denunciarli quest'oggi cominciamo a denunciare. perché è un tribunale davanti al tribunale non posso negare che qualsiasi vaccinazione anche la migliore altera lo stato infiammatorio della persona che si è già elevato il e si dà dal 1980 da studi di di prevedore se una persona ha già uno stato infiammatorio, cioè infiammatorio per motivi medici e medici, la eredità perché, una tifida, perché ha una gaviranza difficile, perché hanno un attaccamento all'individuo sì, con il perché si è venuto male perchè ha ha usato troppi per che non si può fare lavorare perché si la è vaccinato in maniera poverta ma ha già un campo disastrato anche se arriva il vaccino fatto dal ferita può essere la luce di un 30% quindi qualsiasi vaccinazione può avere senso soltanto se c'è una malattia altamente mortale. Questa malattia è stata resa mortale negli ospedali, nei protocolli che hanno deciso di applicare le polmonari su persone che avevano una polmonite o una normale influenza che andava trattata con farmaci e aspettando il vaccinismo bagnato. I ventilatori ah. comunali, io posso oh, parlare, auto. Che ah, mi, mi dispiace perché avevo le mani occupate, scusate, io volevo parlare cos'era, io sono gli audio che ho, ho qua qua in <ride> che <hanno ride> Aspetta, messo ho messi in circolazione e me imparano parlano continuamente, pure. quindi non esiste nessun virus letale, altrimenti questa aggregazione dovrebbe trovare dopo dieci giorni in megatonde, e quindi non può esistere nessuna imposizione anche se tutti non la conoscessero più forte. Quindi noi adesso non abbiamo più nulla da perdere, se non la vita e la dignità. Dobbiamo soltanto reagire. La reazione individuale, sempre composta, aggrappandoci alle leggi che ancora ci sono, ferma, una reazione ferma che induce anche gli altri a reagire, perché se no soltanto come piazze non ci facciamo niente, dobbiamo agire anche un po' come detto da canità. In qualsiasi distanza saremo un modello anche per i giovani che purtroppo scopo sempre più appannati. Negli anni 70 bastava un professore che... che diceva qualcosa che non andava, volavano i panchi nei balconi, oggi camminano mascherati e pensano che tu sia un invasato volendo restituire loro la libertà. Quindi io vi esorto a non pensare che avete qualcosa da perdere, perché se calate la testa e mettete una coda tra le gambe, il vostro corpo stesso vi punirà, le vostre cellule si accaniranno contro di voi, per cui ci conviene lottare e vedrete che piaceremo. Vi saluto e vi ringrazio. Grazie buoni. Un'amica, una compagna, si alza alle 4 di mattina, si fa il culo tanto, ama la giustizia, notte per il popolo, puntata via dal cielo, un demone, Serena Tagnaferri. Grazie eh, a Napoli, siamo di nuovo qua. La prima cosa che voglio dire e ci tengo a dirla, i miei figli per metà sono napoletani, ecco perché vengo sempre a Napoli, perché la metà del mio cuore è napoletana. E a questa città io ci tengo più di ogni altra città in Italia. A Torino abbiamo fatto accendere in una notte 10.000 lampadini, 10.000 luci di persone libere, Per cui questa sera voi avete già un vantaggio su tutti gli altri che non sono scesi in piazza. Voi siete liberi e siete qua per la libertà dei vostri figli. Perché... il nostro futuro. Ed è questo che Napoli deve capire. Noi non scendiamo in piazza per noi, noi scendiamo in piazza per il nostro futuro. Per cui a tutti quelli che questa sera sono qua in piazza, la prossima volta invitate dieci persone e chiedete a quelle dieci persone di invitarne altre dieci. A Torino abbiamo fatto così e a funzionare ha funzionato quando venite nelle piazze accendete i cellulari e fate le dirette perché per avere informazioni siete voi stessi sono i vostri cellulari vi imparate a usare i canali streaming il vostro telefono deve essere la vostra voce accendete sempre le dirette parlate con gli amici e ditemi ci vediamo in piazza ci vediamo in piazza per il futuro dei nostri figli, perché il futuro del nostro successo, per la nostra libertà, sono i nostri figli. E l'unica cosa che abbiamo pensato per poter finalmente unire anche Napoli è di aprire un canale Telegram dove tutti quanti potete avere le informazioni e le risposte e solamente per Napoli abbiamo un blogger a livello internazionale e ve lo voglio presentare Arnaldo San qua ragazzi un grande applauso, e sono i blogger che fanno internazioni e grazie a loro che la vera informazione di piazza comincia a diffondersi, non grazie al giornale, lascio la parola. Vorrei dire due parole su questo, su, su questo signore questo signore qua ha un canale che si chiama finanza finanza sul web in cui veramente spazia su, su tutti i, i, i su tutte le angosce che ci stanno eh, rovinando la vita in questo momento lui ha un grande canale, andatelo a vedere, parla di politica, parla di, eh, anche di sanità dal punto di vista eh, non totalmente per medico, perché non è medico, parla di tante cose e spesso perché anzi sempre dice la verità, si confronta con altri personaggi e dice delle grandi cose. Lui è Arnaldo Micangeli, grazie, grazie, grazie in realtà non siamo noi l'unica informazione vista, siete voi, come diceva Serena, ogni telefonino potenzialmente è un virus di consapevolezza, è un virus di conoscenza. E sarò telegrafico e a proposito di telegrafo vi prego di eh, iscrivervi, di scaricare Telegram, Telegram se non ce lo avete e di iscrivervi a questo canale che si chiama Oppone e Napoli. Non ho e noi dobbiamo essere prima di tutto consapevoli di una cosa che siamo in guerra noi non lo abbiamo voluto questa guerra c'è stata dichiarata il governo di Mario Draghi un governo di un banchiere non eletto da nessuno chiamato a guidare l'Italia la forza politica che aveva chiesto un voto contro le banche, contro le tecnocrazie, contro i poteri forti e che ha dichiarato guerra con questo super compasso a milioni e milioni di cittadini italiani che liberamente hanno scelto di non sottoporsi a quello che a tutti gli effetti è il trattamento sperimentale su cui danni a medio e lungo termine non sappiamo nulla, mentre su quelli a breve termine lo sappiamo. Tanta gente è morta e che è inefficace perché ci dicono che ci immunizza mentre non è vero. Ci dicono che evita le terapie intensive. Il, il ragazzo di prima, che cosa ha detto? Fate il vaccino, così non, non potrete andare in terapia intensiva. Allora qualcuno ci deve spiegare. Come mai in paesi come Israele, in paesi come la Gran Bretagna e in proporzione come la stessa Italia dove la maggioranza assoluta della popolazione è vaccinata non solo i contagi non sono scomparsi, non solo le terapie intensive non sono nuote ma stiamo molto peggio dell'agosto scorso. Allora, non ci può! lasciarci in testa e dirci che sta piovendo e a quelli che dicono no si dice che siete compromissi che siete populisti che credete alle fake news quando il racconto dei media si è contraddetto su tutto costantemente andate a vedere nei giornali qualche mese fa dicevano che una dose bastava per non il problema poi hanno detto che le dosi era meglio che fossero due per avere la certezza adesso sono tre e stanno dicendo che servirà la quarta questa storia non finirà mai fino a ma quando noi non la faremo più perché gli interessi economici e politici dietro a questa storia sono in mezzo il nazismo nella sua prima fase ha conquistato e il diragazio d'Europa sembrava non avere nessun tipo di e sono nati popolai di resistenza e questo che c'è in questa piazza come nelle altre piazze è un popolare di resistenza e come è stato per il vecchio nazismo anche in questo nuovo nazismo si scontrerà a breve io spero con una rivolta di massa e mi auguro che quelli che oggi sono in televisione a fortificare domani saranno nei tribunali a rispondere come i nazisti che loro ho per i Grazie. Grazie a Naglia. Che dire. Ragazzi iscrivetevi al canale Telegram, perché è veramente importante, perché è un canale Telegram che convoglia tutte le persone della piazza di Napoli ad oggi è una comunicazione pazzesca, incredibile. Noi in una sera a Torino siamo, ci siamo iscritti in più di mille persone, qua adesso siamo quasi a 100 persone in un quarto d'ora, ve lo chiediamo per favore, iscrivetevi nel canale Telegram. sembra una sciocchezza ma non lo è, perché avrete le informazioni e cominceremo a dare qualche risposta. Io questa sera l'unica cosa che voglio e vi tengo a fare per la piazza di Napoli è farvi sentire mentre vi iscrivete al canale un pezzettino delle parole di una canzone, ma realmente, realmente vi chiedo, soprattutto con mamme, ascoltatela come fiore. Ma se vi che è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una che non è una cosa che non è se sapete fare tutte queste cose fate una carezza questa sera ai vostri figli mentre dormono e domani tornate su queste piazze per i vostri bambini signore di Napoli perché siete signore con la S maiuscola e sarà sempre un onore per me essere qua in questa città accendete le luci dei vostri cellulari Napoli illuminate la vostra città siete esseri umani, liberi nessuno può spegnere le luci della vostra libertà Nessuno può negarvi di essere, essere umani liberi Accendete i cellulari Napoli Accendete tutte le luci e fate sempre brillare la vostra città Non ve lo dimenticate mai E tutte le sere date un bacio ai vostri figli E fategli una carezza Perché tutto questo lo state facendo solo per il loro futuro Napoli non smettete mai Le mani, Dai bambini! Dai bambini! mani, Dai bambini! Dai bambini! mani, Dai bambini! Dai bambini! mani, Dai bambini! Giù le mani dai bambini! Giù le mani dai bambini! Giù, vedere, mani, dai bambini! Dai bambini! Dai Dai bambini! So, dai bambini. Sergio Angrisano 2 è... sì. Allora, un problema molto bello sì, Il 24 di aprile a Roma 5 anni Sergio Angrisano 2 a fronte del sta Cercando di raccogliere sta Stato a in realtà Più o meno 100 associazioni che stanno cercando la quadra del programma Sulla base di che necessità sta A cuore di tutti i anche una paura dei rapporti di suo figlio Lorenzo. e ce ne parla stasera Ciro stesso, Grande Ciro! Buonasera. Allora, è complicato, è complicato, è complicato prendere la parola e eh, dire qualcosa di, di costruttivo di che possa intervenire una piazza. Loce, loce. intanto oggi, oggi, i oggi, oggi, di oggi, oggi, oggi, oggi, hanno dato oggi, oggi, oggi, oggi, oggi, oggi, dato un oggi, oggi, oggi, oggi, oggi, oggi, oggi, oggi, oggi, oggi, oggi, oggi, oggi, oggi, oggi, oggi, oggi, oggi, oggi, si registra sempre qua, si registrano sempre qua, registra purtroppo già paghiamo lo spazio, già paghiamo lo sottosuppressivo tutti quanti di rivolgerci più al digitale che alla realtà. Uno dei grossi problemi del nostro tempo è proprio quello che il nostro dissenso, la nostra protesta viene svolta sui social. Niente di più sbagliato perché quello è uno strumento del potere che ci è stato dato per appagare il nostro desiderio di sentirci dei rivoluzionari, ma rivoluzionari di che? Che ci rivolgiamo ad una realtà virtuale. La grazia è quella delle persone fisiche e questa di like, le condivisioni non servono ad un accidenti, serve la partecipazione, non più la delega, perché è questo che il potere sta facendo se non cominciamo riusciamo a capire che sì, vanno bene la controinformazione, io faccio un giornalista bene, la controinformazione, ma non è attraverso quello che riusciamo a mettere in crisi il potere. Il potere lo no, segnala in crisi quando sei il gatto sul collo perché bisogna ristabilire l'unico strumento di approvazione delle leggi che è quella che passa attraverso l'approvazione del popolo sovrano e il popolo siamo noi non ci sono PPCM, non ci sono per le leggi, non ci sono leggi che possono essere contro la volontà del popolo ma se il popolo continua a rimanere a casa, legato nel digitale o a seguire le solite progresse eh, a spettacolo, a show noi lanciamo da questo indico, ve lo dovete mettere in testa Thank you. pensare che in una famiglia ci sta già qualcuno che si impegna in queste battaglie dice tanto ci pensa lui, non è così, portate anche i bambini perché stiamo combattendo anche per loro, portate i vostri genitori, è una passata che riguarda l'intera ma sapete perché sono arrabbiato, un nelle ultime settimane, lo state dicendo in tutte le occasioni, la nostra terra da sempre è stato un motivo di orgoglio nelle rivoluzioni vi parlo delle origini, durante la Repubblica Romana, Spartaco ha condotto di questi questa terra la riserva la terza guerra, dei Fischià, la terza guerra dei Fischià, è partita dalla campagna Al Vesuvio? Sul, sul il Vesuvio. Romano, sul Vesuvio. Sparto, non una vinto, la sua so battaglia, però la schiavitù è finita. Sparto, no, no, no, no, no. stiamo no, eh. facendo un non come sempre, ma me ne posso fare altro lo faccio molto velocemente perché non voglio fare tempo, capisco la vostra non voglio accusare neanche della pazienza siete da troppo tempo in piazza c'è stato un'altra visione nella storia del nostro paese bene, l'unità di benissimo le etichette hanno sempre funzionato per il potere, i nostri patriotti li hanno definiti briganti erano briganti per grande per grande vita. Sono ancora oltre, mi vedo l'autorizzazione di noi per dire qual è la rabbia che abbiamo vinto. L'unica città d'Italia che è partita senza nessun austinio militare e che si è liberata dall'offensione nazista è stata nata con i suoi eroi. Allora vi faccio un individuo, va a spazzire un po' di noi. Ognuno di noi ci deve sentire spartano, ci deve sentire Brigante grande, ci deve sentire noi. Non che si sposano la dittatura. mi avvio la conclusione per dirci un'altra cosa mi sto occupando anche di un sindacato infisi che si occupa di tutelare in questo momento i sanitari e docenti oppressi dall'obbligo vaccinale chiunque avesse bisogno di tutela legale di supporto anche di contrasto a volte anche soltanto di conforto si può rivolgere a noi tranquillamente e vi rispondiamo sempre l'ultima cosa domani mattina una delegazione di giovani del Fondo del Visetto ci legheremo presso il Duomo di Napoli in occasione delle celebrazioni del miracola di San Emanuele per consegnare una lettera al Cardinale di Napoli e per dirgli che noi non ci pieghiamo al Dio vaccino Bravo. e casomai possiamo affidare soltanto le nostre vite ad un concetto di fede ma non siamo assolutamente disposti a piegarci al Dio vaccino come ci stanno costruendo a fare e anche la Chiesa che... È ha professato per millenni la sacralità del corpo, ci deve aiutare in questa battaglia di salvaguardia delle vite umane. <ride> L'anno prossimo, come vi diceva l'amico prima, a Roma ci sarà una grande mobilitazione nazionale, oltre 50.000 persone che sono frutto dell'impegno di 100 associazioni in Italia. Andremo a Roma per dimostrare il nostro dissenso e farvi capire che non siamo così pochi come loro pensano, siamo un'intera popolazione, siamo in 30, il 30-40% forse del popolo italiano, alle 15 in piazza San Giovanni. In piazza San Giovanni. Siamo il 40% di questo paese, milioni di italiani che non ci stanno a questa dittatura. Buonasera. Bravo! Allora, mi raccomando, segnatevi l'appuntamento di sabato prossimo a San Giovanni, è una manifestazione importantissima. Per dare ancora valore a questo lavoro che è molto importante, abbiamo adesso Duro Cappelli, del centro universitario, anche lì fa parte del fronte di Senza, e lascio lui la parola. Prego, Dito. Buonasera. Mi fa molto piacere essere con voi un'altra cosa, amici per questa, cosa, questa tendenza che io eh, eh, eh, ringrazio gli amici di una paura me, e vi dico perché sono preoccupato in quanto non universitario in quanto padre, in quanto cittadino sono preoccupato per una cosa che qua è risaltata molto che è il, la immobricione autoritaria di fronte alla quale ci troviamo. È un'involuzione autoritaria che non c'è eh, esitazione a chiamare eh, eh, qualcosa di inedito dai tempi del fascismo è dai tempi del fascismo che non c'erano passaporti interni. Ricordo una pagina di Ignazio Silone in Fortamara dove un personaggio commenta la necessità che ha introdotto il governo monarchico del nord che viene a dire ai, ai contadini ci vuole un passaporto per andare a Roma ma come un passaporto per andare a Roma? e allora, allora altri personaggi prendono in giro come se fosse il popolino che sta parlando e invece loro avevano capito che si stavano cominciando a mettere nella società una serie di barriere una serie di chiusure una serie di condizioni per esercitare diritti che sono naturali dell'essere umano e invece tu devi presentare un documento per poter esercitare i tuoi diritti. Che cos'è questo? È una forma di fascismo. Vogliamo chiamarlo fascismo 2.0, vogliamo chiamarlo autoritarismo, mi accusano qualche volta di essere esagerato, di usare termini troppo forti, troppo violenti, e allora quando parlo di discopia. Ma che cos'è questo se non imponato di discopia per le contattive? e allora naturalmente per fare la nostra battaglia c'è bisogno veramente di tutti ma proprio di tutti senza, senza differenze e allora io come ho già fatto altre volte mi invoco, supplico, mi imploro la condivisione totale di docenti, di studenti nell'Unione, vedo qua sta per ora i, i studenti so, e tanti studenti e tanti so, giovani so, so, so, so, che piano piano stanno venendo Questo oh, no. Oh, no. è il popolo, eh, è queste divisioni che vengono fatte in maniera artificiale. Eh, tra il popolo e che altri il popolo è la un unione trasversale è la... La... È... di tutti i cittadini di tutte le persone delle dei professori degli studenti, degli impiegati degli operai delle persone che lavorano e il precario siamo tutti e dobbiamo fare metodi la politica So no, ma loro stanno in piazza la polina non si può non c'è a questo è si è avvicinato si è avvicinato a si proprio non ci credo qui sta a me si è una papà una a me si è avvicinato come si chiama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 che il che potere, è il potere, l'oligarchia che accusamente si chiama politica, ma che non è politica è la politica, siamo noi. Questo potere vuole la divisione orizzontale, vuole farci diventare tutti quanti poliziotti ognuno nell'altro vuole acquisire poteri di polizia, al singolo individuo. E io chiedo anche ai nostri amici, ai nostri fratelli le forze dell'ordine di riflettere su questo posto perché sono i nostri fratelli non sono persone avunce dalle problematiche terrificanti che sta eh, eh, ponendo questa, questa serie di misure discopiche che ci stanno che ci stanno aumentando. va bene? E quindi qual è la vera posta in gioco? qual è la posta in gioco? la posta in gioco è il dominio sui corpi. Non è la salute. Ci stanno chiedendo di aprire, di squarciare il nostro corpo su indicazione, anzi su ordine di un potere tecnocratico, di sciamani che ci vengono a dire prenditi qualunque cosa mi finiamo, se pure che mi sentiamo la vita, ma per forza. Perché lo dico io, perché io sono un scienziato e non funziona così e dobbiamo dire che non funziona così che il mio corpo è il mio e che le autorità e le istituzioni devono prendersi carico della salute collettiva senza mettere le mani sui diritti naturali e inalienabili della persona e dell'individuo per è per questo che sono qua guardate io non ho fatto politica attiva praticamente mai, va bene caro ragazzo, sono andato alle mie manifestazioni, ho fatto le mie cose, ma erano tanti anni, c'era anche forse faccio mia colpa il, il senso un po' di tranquillità di dire va bene ho risolto, ho uno stipendio, faccio le mie cose, parlo ai miei studenti, ma è davanti alla gravità e all'eccezionalità di questa situazione, qua l'unico stato di emergenza è lo stato di emergenza democratica. Questo è lo stato di qual è lo stato di emergenza è la costruzione dei diritti costituzionali e la trasformazione progressiva del talentino lo stato di politica. Ma a chi gioca tutto questo? Chiediamoci chi protesta, chi gioca. Questo è quello che io chiamo di stupire. Politica. Politica è, io non mi rivolgerò alla piazza se andrò vedere voi. Voi dovete, no. Noi siamo la politica. La politica è la partecipazione. Sono le centinaia di comitati che a Napoli si stanno sedendo insieme, mettendo da parte differenze, narcisisti, individualismo, personalismo, per un obiettivo comune, con magnanimità, con generosità, con prudenza cautela, ma con energia. E lo voglio dire, vorrei vedere la prossima piazza, tutti noi moltiplicati nella fiducia di questa unità e di questa unità di intenti vi giuro che ci stiamo provando in tantissimi dedicando un sacco del nostro tempo e della nostra vita non come i ricatti dei 5 stelle non come gli incontri sinti che facevano quei pagliacci che ci sono alla fine dei pagliacci i nostri non sono i ricatti i nostri sono gli incontri di cittadini e cittadine di genio liberi che pensano con la propria testa e naturalmente sanno rinunciare a certe parti delle proprie condizioni per il vero bene che l'unico vero comunque è il bene il bene sociale, di riuscire a stare in giro, è, è, è, è, è, è, è come tutto, è come tutto, io ho vissuto tantissimi anni in Spagna, sono stato un cervello di Silvia, non so quale c'è il bene, il insomma, so, un cervello di Silvia, e eh allora in Spagna, quando la requisita, sovrano fermare le politiche di una battaglia e il fascismo santista militare che sta invadendo un paese si unirò a un figlio e non passerà non passerà ed è il nostro figlio, non passerà oggi con compatibilità, con intelligenza, con razionalità si lotta con razionalità e allora non passerà sono, se siamo mille ci fermano, se siamo decimina ci bloccano, se siamo un milione premeranno la città al nostro passo, i persone intelligenti, pieni d'amore, pieni di vita, vivano la Perfetto, tranne i che poi gli dico. Vedo Cappelli, è un grande. Questi due appunti però ve li faccio tosi. Sì. Buonasera, Napoli. Giuseppe, Simone e Claudio, loro sono i vostri figli. Io direi che meritano un grande applauso. NNlauso! NN magazzine NN NN magazzine attaccato chiocciola Gmail.com E' ah, quello no, di cui discutere stasera Tb di in questo periodo e eh, appunto la cimè cimè ma io lo carico stasera lo devo fare prima soglia, di, eh, farai, più efficace che rimanda sempre alle scuole socrate, dei minori appunto è quella del punto di mechera del cimè quarto non secolo non dove appunto veniva il paradosso il paradosso che oggi stiamo vivendo a parte la chiara situazione di instabilità e intolleranza, è soprattutto dei metodi specifici uno dei più famosi che costituisce anche un modo per distrarre la che utilizzano i media sono appunto no, che viene chiamato così, la coda che scodinzola il cane. Sì signori, perché è appunto così, è un metodo per distrarre e io nel momento in cui ho detto questa frase, quello che ho subito immaginato, un cane che scodinzola, ma in realtà è già questa la bugia, perché il cane ha scodinzolato la coda e questo è uno dei più vecchi studiati. Un altro molto no, no, importante è, è quello della finestra di Overton, che sicuramente avete sentito, avete letto da qualche parte. No, so. Ebbene, la finestra di Overton no, si no, non occupa non di passare so. da uno Basta stato ah, inconclusivo, o meglio inaccettabile, no, no, fino a uno probabile, se non necessario, e addirittura ne obbligatorio con le conseguenti cons sanzioni eh, per chi è dissidente e non accetta. E eh questo è il chiaro esempio ah, del gruppo. Ok? Perfetto un altro metodo molto famoso eh, in realtà il fine, eh, gioando, viene so, nel 1967 da Filippa Luthut sì, sì, sì. questo è un esperimento in realtà un esperimento di filosofia morale appunto lo devo prima pulire eh. poi lo allargo un pochino in poi lo in carico e te lo giro guarda un su cui sono presenti delle più cinque legate che dobbiamo perché l'altra cazza gente rispettare la fai sempre tu rispettare la scaletta tu che fai venuto a fare con la ventola fermata sei da me tu si domandi in questo è chiaro un la leva ma non va bene ci stiamo accanto che si è arrivata a giovata si è arrivata la mascherina ma lui sta stato un altro un bravo ovvero mettere la leva mascherina la loro moralità ma faccio parlare a me però faccio parlare a me però no no mi fai Uh... ma ma stare al muto non mi, io affatto. Poi ci sono, però mo fa un altro di noi allora che si riduce, un è La rana Gabriele. Cioè, la cosa si da terzo piano la rana muore all'interno di quella senza rendersi conto che l'acqua sotto diventa bollente. E ci una grei anni dopo no, no è tutto